Ci rimettiamo nella posizione, attuiamo il passaggio per entrare in meditazione, senza fretta e questa volta facciamo una visualizzazione di quello che si chiama la valle del Tao, un'antica esperienza meditativa taoista. questa valle in cui entriamo, siamo tutti entrati, è la nostra valle i taoisti amavano dipingere l'essere umano come un paesaggio con tutte le cose che ha un paesaggio, un paesaggio naturale, noi facciamo parte della natura alcuni simboli, alcune cose di questa valle sono potenti l'altra volta abbiamo visto eh, cosa significa l'uccello nella valle per chi inizia la valle la possiamo vedere divisa in tre sezioni un destro, un sinistro, un centro e ogni sezione ha un suo significato del resto noi siamo esseri che hanno sempre divisioni in tre ad esempio i nostri due emisferi cerebrali e in mezzo la corteccia che li unisce a destra cosa vediamo? osservate che tipo di paesaggio, che animali ci sono sensazioni tutto è importante possono esserci fiori, alberi, erba può essere buio, può esserci luce ogni cosa ha un significato per cui se poi volete anche avere un ritorno potete anche in privato scrivermi su WhatsApp. Questa parte della valle a destra guardando a destra è riservata ad un animale a quattro zampe. La parte a sinistra era riservata a un animale a due zampe. Tutti gli animali a due zampe compreso l'essere umano volano mentre le quattro zampe eh, sono diversi il contatto con la terra è sempre molto importante, c'è sempre possono essere fermi, corrono e a volte possono anche essere su due zampe ma in questo caso abbiamo una problematica, un orso su due zampe è spesso in una situazione aggressiva quindi l'animale a quattro zampe che vediamo può darci un rimando, può anche essere arrabbiato con noi e dobbiamo capire perché, l'animale se voi lo contattate ci vuole dire qualcosa perché è un nostro animale guida noi possiamo anche ascoltarlo sono animali che parlano chiediamoli eh, com'è se è arrabbiato se siamo abbiamo fatto bene qualcosa che dobbiamo correggere nella vita indicazioni importanti ascoltiamo La parte destra rappresenta la nostra fisicità, il rapporto con il nostro corpo, con la nostra pancia, con il nostro muoverci. quindi anche in caso di problematiche, di malattie, di problemi può darci indicazioni e non troverete mai l'animale a quattro zampe con la vostra problematica perché per l'animale guida la sanità è sempre totale però può aiutarci a comprendere un mal di spalla, un dolore, una malattia. Chiediamo cosa devo fare per essere sano, non malato. dato che la nostra parte sana, il nostro corpo sano, proviamo ad entrare in lui, lei, diventare l'animale a quattro zampe ma senza mantenere il controllo, noi diventiamo un animale e lasciamo che questo animale faccia quello che vuole fare, magari vuole correre vuole mostrarci gioia se un lupo potrebbe andare nel sottobosco e annusare o urlare alla luna se un cavallo potrebbe nitrire e correre selvaggio Corriamo con Lui e seguiamolo. A destra dovrebbe esserci anche un fiume, adesso chiediamo all'animale di andare a dissetarsi al fiume. anche il fiume è una parte importante della valle, non entriamo nei dettagli questa volta, ma rappresenta la capacità di fluire. Attraversiamo il fiume verso destra, per ritrovarci dall'altra parte. Poi ci giriamo e guardiamo il fiume verso il centro della valle. Da qui entriamo in stato meditativo guardando il centro della valle. E poi lasciamo. Bene. Vi auguro buona serata. Alla prossima.